Nella seduta odierna della Commissione d'inchiesta sull'emergenza idrica eh, abbiamo audito i vertici di ACA, la Presidente Brandelli ci ha esposto quelli che sono i soliti problemi purtroppo per le società di gestione cioè un aumento esponenziale del costo dell'energia elettrica ehm, e delle difficoltà di coordinamento tra le varie società di gestione ad esempio per l'abbattimento dei costi. Quello che lamenta eh, la Presidente Brandelli è che non si sia proceduto ancora eh, alla realizzazione di una centrale unica di committenza, una centrale unica di acquisto che permetta di abbattere i costi e quindi di abbattere anche i costi poi in tariffa per le utenze. Um, un focus speciale lo abbiamo fatto con la Presidente dell'ACA sulla città di Chieti, città di Chieti che abbiamo detto molto spesso essere eh, stata additata come maglia nera d'Italia per le dispersioni idriche con punte fino al 70% eh, dal dall'ultimo report Istat. Bene la Presidente Brandelli ci ha spiegato come, come è composto questo 70% e cioè un 50% è vero sì da dispersioni quindi da perdite proprio ehm, di acqua lungo le reti lungo le linee eh, ma una grossa dispersione data all'interno di quello che si chiama il bilancio idrico da utenze non censite. Uh, è una notizia francamente sconvolgente, il comune di Chieti avrebbe a detta della Presidente Brandelli 134 utenze abusive pubbliche uh, non censite, dunque non fatturate dunque non pagate ad ACA, per cui ACA subisce anche una grossa perdita economica da questo. Quello che ci ha detto anche la Presidente Brandelli è che um, ACA avrebbe sollecitato il Comune di Chieti a fornire una risposta, a dare disponibilità per andare materialmente ad installare eh, i contatori su queste utenze ma nessuna risposta è pervenuta dal Comune di Chieti. Eh, come Commissione ci eh, faremo carico anche di questo, di fare chiarezza sulla questione delle 134 utenze abusive e anche di risolvere eh, come dire, questo problema per ACA che si riverbera evidentemente anche sui cittadini.